sto volando sopra Tenerife come vedete queste nuvole che ci sono perennamente sono nuvole per noi un po' strane infatti gli abitanti dell'isola dicono che i marocchini stanno sbattendo i tappeti perché ti alzi al mattino la prima cosa che vedi sono queste nuvole sopra di te non si vede nemmeno l'alba vedi le nuvole poi spariscono ma eh, a metà giornata con i marocchini perché l'africa è a 100 km. ciao a tutti e benvenuti nel mio canale mi trovo a Los Cristianos, so che capelli a Los Cristianos che è una città di Tenerife a sud, a sud di Tenerife l'oceano atlantico oceano atlantico in questo video vi farò vedere tutto ciò che vedo, tutto ciò che ho visitato cose interessanti eh, e non solo vi invito a mettere mi piace se vi piace il video e intanto iscrivetevi al mio canale guardate il video e guardate tutte le curiosità di questo posto questa è la veduta della mia camera come vedete ci sono delle montagne che sono di terra quello l'oceano perché di terra perché al sud non piove quindi non c'è la vegetazione che ci può essere nel nord ma il fatto è che qui c'è sempre sole mentre al nord piove come sempre il primo giorno è giorno di ispezione quindi si guarda la camera come è sistemata poi si scende in piscina come vedete una bella piscina c'è anche l'idromassaggio che è questa ci si può rilassare tranquillamente l'appartamento perché non ero in un albergo ho preso in affitto praticamente un appartamento è al nono piano là in alto e quindi una veduta straordinaria dopo l'ispezione dell'appartamento della piscina si fa in giro per la città è una città turistica di solito preferisco i posti meno turistici, però quest'anno, ma non lo so, mi è girato questo pallino. Quindi andando a Zonzo per la città abbiamo visto vari negozi, vari ristoranti. Una cosa che non mi è piaciuto, di piaciuta di questo posto è che ci sono tantissimi cinesi nei ristoranti che cucinano spagnolo. O cucinano italiano ora se io vado in un posto caratteristico preferirei trovare le persone del luogo invece c'erano eh, le persone fuori che io chiamo i butta dentro che eh, ti invitavano a pranzo o a cena a mangiare spagnoli quindi butta dentro come entravi dentro c'erano i cinesi alla cucina o i titolari di questi negozi e di questi ristoranti questo non mi è piaciuto affatto come vedete ci sono delle spiagge, tra l'altro, come abbiamo visto prima, molto grandi e la passeggiata in lungomare è veramente lungo, veramente bello. Puoi andare in bicicletta, a piedi, ci sono veramente tante cose da scoprire se si parte dall'italia 4 ore di volo per trovare il mare bello e pulito non è il caso di venire qui perché in italia abbiamo i mari che sono stupendi e sono molto belli e anche le spiagge come questa in italia ci sono ma è una cosa che una volta si può fare che una volta si può vedere perché ci sono dei panorami che noi sinceramente non abbiamo e seguitemi anche nei prossimi video perché vi farò vedere i posti dove sono stata e le caratteristiche comunque per essere l'acqua dell'oceano atlantico è pulita è molto pulita non credevo oceano atlantico sì allora tolgo la mascherina un attimo adesso vi faccio vedere, là in fondo ci sono le reti per gli squali e io ho il terrore degli squali, non so se farò il bagno, eh! Vediamo! lì sono alloggiata io al nono piano, ho una vista stupenda